Perché sei venuta qua? Chi sei? Raccontami un po' di te. Sono Beatrice, eh, sono venuta qui perché, perché dovevo un attimino capire se trovavo il giusto metodo, il giusto percorso per avvicinarmi all'arrampicata e la curiosità è stata quella proprio di, di vedere come questo metodo era riuscito, era riuscito tramite anche delle altre esperienze o delle altre interviste che ho visto um, ad aprire delle strade più chiare e più consapevoli ed è quello che in realtà sto cercando nella mia vita, una strada verso la consapevolezza. Ma a te da quale percorso vieni già cioè di formazione? Cioè cosa fai? E come di formazione ehm... diciamo sportiva, sì, sportiva sono un'ex ballerina servizio. e quindi sempre abituata alla fatica, ma poi diciamo eh, rielaborata in un'altra chiave che, come anche il, il metodo Cataclimb, sostiene, è quella dell'impegno. Un impegno che sia funzionale poi al movimento e all'armonia del movimento. E l'altra esperienza stai facendo? Eh, la girotonica, il io sono una trainer di girotonica, quindi per me, la, diciamo, la rivoluzione sul mio corpo e sul movimento è stato proprio questo metodo che è abbandona l'estetica del movimento per rintracciarne l'essenza, quindi rintracciare le direzioni che un movimento può avere e soprattutto secondo le linee energetiche, perché attraverso lo sblocco delle linee energetiche il movimento mh, ha la massima espressione sia nella forza che nell'elasticità che nell'efficienza, nel rendimento, quindi noi andiamo su una linea che è il massimo rendimento con il minimo sforzo, il minimo impegno, È una ricerca che sto facendo con me stessa venendo naturalmente da un percorso di estrema fatica agonistica come tutti e invece gli stessi risultati si possono avere anche, anche con un po' di meno e soprattutto essendo in pace con il proprio corpo. Questo lo ritrovo in Lo ritrovo, sì, lo ritrovo perché in realtà precedentemente in altre esperienze non l'ho rintracciato perché anche nell'arrampicata nell ho trovato questi, a, a volte ecco, questi vincoli della, della, fi, della fatica, no, della fatica fisica e muscolare per avere il raggiungimento di un obiettivo. Mentre qui ritrovo il percorso in realtà che sto facendo nella mia vita, cioè quello di seguire un flusso energetico che possa sbloccare queste energie e fare in modo che questi momenti diventi più armonico possibile, più bello possibile, più funzionale possibile. C'è tanto tempo per capire questa cosa? No? Cioè questo percorso ora che tu hai fatto qua dentro, hai ricalcato ti sembra comunque... Eh, come ti sembra? Cioè, dimmi un po' più o meno di, di quello che abbiamo fatto oggi, cioè abbiamo fatto cosa? Cosa ti senti che abbiamo fatto? Oggi ho messo ordine, nella, nel senso, quello che ho, mh, oggi con una, un primo approccio a questo metodo ho rimesso un attimino in ordine no, tutte le, le, tutte, tutti i tasselli diciamo, che mi avvicina, avvicinavano me a questo, questa tipologia di esperienza, che è quella appunto dell'arrampicata. Siccome era in una fase molto confusionale e eh, c'era un dispendio di energia enorme, eh, oggi è come se eh, sono riuscita a rimettere questa energia in un punto centrale. Centrale, eh, per poterla utilizzare in maniera veramente ottimale quindi sono partita dalle basi bisogna sempre partire dalle basi per poi scalare le montagne Bene, grazie. Grazie, grazie a te sei contenta. sì, sono molto felice sono molto soddisfatta molto piena ecco, se uno è più felice e contenta sono molto piena quando io mi riempio di esperienze positive vuol dire che il percorso è quello giusto. grazie grazie a te